Ciao a tutti Colors benvenuti ancora una volta in questo nuovo video, per me il primo del 2018 Non vi faccio gli auguri di buon anno perché dopo due settimane facciamo ridere Penso che lo classificherò come un video story time Volevo fare un ritorno direttamente con um, uno dei video che mi ero prefissato di farmi ma ci sono due problemi il primo è che oggi è il 15 gennaio e mattina e oggi pomeriggio devo portare il pc dal tecnico quindi per un po' di giorni non potrò fare video perché la, eh, il pc a manovella che uso non ha tutti i file che mi servono per fare i video e il secondo è che penso di dovervi un minimo di spiegazioni barra ringraziamenti di cui non tutti comunque sono positivissimi vengo e mi spiego io nello scorso video ho moderato i commenti Sperando di non dover cancellare nulla E in effetti non ho cancellato nulla Però diciamo che almeno una uscita Avrei gradito fosse stata risparmiata Non dirò di chi si tratta Non dirò nemmeno se uomo o donna non dirò il sesso appunto, perché se no si potrebbe capire subito chi è E io non voglio mettere questa persona alla forca dico, solita, dico, dico solamente che penso che non parlerò più della cucciolata Perché vengo su YouTube per distrarmi, vengo su YouTube per stare meglio E se devo intavolare argomenti che uh, non mi fanno stare bene eh, non mi va uh, mi avete chiesto maggiori delucidazioni per quello che riguardava um, il tentativo di cambiare la mia vita anche quello non uh, dal mio punto di vista perlomeno non è andato bene nel senso che probabilmente si è trattata di una mia di una mia illusione e anche per questo ho aspettato tanti giorni a fare video eh, ma poi mi mancavate quindi sono voluto ritornare se non nominerò più alcune persone della vita reale questa volta non di youtube penso che poi arriverete a capire il motivo uh... <coughs> Non penso che farò più il tag Vi racconto la mia città Perché il problema principale Per cui voglio andare via è proprio lì Questa città è affetta Da una cosa che si chiama abilismo Vi invito a cercare Il significato di abilismo Sul vocabolario eh, Voglio ringraziare invece Tutti coloro i quali Mi hanno fatto dei commenti Positivi non è perché i commenti negativi non li voglio ragazzi, però a volte eh, le negatività in determinate situazioni, vere o false che siano, secondo me vanno tenute da parte. Eh, volevo pubblicizzarvi anche un paio di canali, approfittando di questo video. Uno lo voglio guardare un attimo perché è un nome un po' particolare che non mi ricordo. Volevo pubblicizzarvi appunto questi due canali, come stavo dicendo di cui uno è molto semplice sia da nominare che da descrivere però non per questo vale meno la pena il primo canale che vorrei pubblicizzarvi è quello di quello che ormai è diventato un amico si può dire anche se da poco tempo e spero che la nostra amicizia possa crescere nel tempo eh, il suo nome è Andrea il canale si chiama semplicemente Andrea e vi voglio pubblicizzare Andrea perché penso che, che lui non abbia il, il seguito che merita, lui è un gamer eh, e io so che mi seguono tanti gamer oltre a lui specialmente dal gruppo whatsapp di cui faccio parte la youtube vita community che saluto quindi vi invito a passare eh, gentilmente a Andrea perché eh, lui al momento il canale ce l'ha aperto però so che era un po scoraggiato quindi vi, vi, vi lascio il link al canale di Andrea che porta eh, gameplay, attualmente sta giocando a Rise of the Tomb Raider, e, più o meno credo a metà gioco, ha portato di Evil Within 2, poi porta i giochi del Plus tutti i mesi, insomma date un'occhiata, specialmente voi gamer e anche tra le ragazze, perché so ci sono delle ragazze che seguono volentieri i giochi, quindi date un'occhiata al canale di Andrea. L'altro canale che vi vorrei pubblicizzare, invece l'ho scoperto per caso, c'è cioè tanto con un ragazzo che eh, mette anche lui tanto impegno nel suo canale, però è un canale molto diverso. È un canale di lezioni di italiano per stranieri e lingue straniere, se, mh, per quello che ho potuto vedere principalmente inglese e spagnolo, però... Eh, lui sa anche il greco moderno, mi pare, non so se ci sono lezioni di greco moderno anche comunque sa anche quello il canale si chiama TAMATO LANGUAGES LANGUAGES AND TRAVELS TAMATO è una parola greca che se non sbaglio in un video ho detto che vuol dire io imparo comunque vi farò uscire la scritta in sovraimpressione del nome del, nome del canale e ve lo metto uh, nelle, ne, nel box informazioni Detto questo Io come avevo anticipato poc'anzi Purtroppo adesso mi dovrò fermare di nuovo questa, questa volta spero per meno tempo Perché sto portando uh, Oggi pomeriggio porterò il computer ad aggiustare Però approfitterò Stamattina per editare e caricare questo video in modo di, da poterlo pubblicare quando mi pare uh, Arriveranno comunque presto nuovi video, mi avete chiesto il video sull'amore, ve lo farò Mi avete chiesto il video sulla, sulla mia spiritualità, ve lo farò Mi avete chiesto Tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, sono un cantore di qualità Mi avete chiesto Cos'altro mi avete chiesto? Ah, tanti tag, sicuramente, ho perso il filo del discorso. Mi avete chiesto tanti tag, piano piano arrivano anche quelli. Però voglio portare, come vi ho detto, nu nuove tipologie, divertenti, mm, video che non ho mai portato. Se volete, po potete approfittare di questo video per farmi delle richieste per il futuro. Uh, la cosa che vi chiedo è tanta pazienza per le vostre richieste però il fatto che vi chieda pazienza non vuol dire che non mi piacciono, anzi sono sempre lusingato quando, quando mi fate di, di queste richieste, eh, per il momento vi saluto, vi ricordo per favore passate almeno a fare una visita ai due canali che vi ho linkato prima di dire che non vi piacciono, eh, vi mando un bacione grosso come sempre, vi ringrazio per tutti quelli che mi hanno aspettato e ringrazio Andrea in particolare che mi ha voluto stare vicino anche in privato anche se non avevamo mai parlato approfonditamente e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!